Grazie Presidente. Eh, allora, questo emendamento viene depositato semplicemente, come ho detto, per inserire eh, diciamo uno spiraglio in più, per dare una possibilità in più. Eh, qualora ci trovassimo in situazioni che eh, ci richiedano anche la, la modalità mista perché no anche se poi la razza di questa eh, delibera andava nel, eh, nella direzione di poter eh, effettuare soltanto una seduta delle sedute in modalità pura diciamo in videoconferenza chiamiamola così eh, un po' sollecitata dai colleghi un po' sollecitata anche dai municipi che ne avevano fatto richiesta eh, ho eh, reputato di inserire questi Inciso questo, comma, 5 all'articolo eh, 4, eh, scusate, all'articolo 109, eh, che ci consente ovviamente anche questa modalità. Ovviamente anche questa ha i suoi presupposti e la sua, sua carattere di eccezionalità, eh, non abbiamo assolutamente intenzione di. di avanti il lavoro in maniera strutturale, seppur la digitalizzazione è un passo nel futuro, e è soltanto diciamo un accenno magari serviva visto che una volta inserita la modalità di eh, videoconferenza pura eh, non avevamo poi la possibilità di avere la vista se non la prevedevamo specificatamente all'interno di questa. Quindi ho ritenuto di inserirla, ma è molto blanda, ci dà una possibilità e a questo punto, eh, per, quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, c'è una normativa in questo senso, può ritenersi più o meno soddisfatta e completata, ah. sì.